con questo video tutorial vediamo come eliminare il calendario eventi dal, dal nostro sito e questa è una procedura che a volte è necessaria causa un incompatibilità che può avere il plugin con alcune nostre installazioni ad esempio è capitato ad alcuni colleghi nelle installazioni locale e per eliminare il plugin che è presente nel tema occorre sia disattivare il plugin stesso dell'elenco dei plugin e il plugin si chiama Event Calendar e sia intervenire su due file che sono la right sidebar.php e template underscore che si riferiscono direttamente al plugin stesso vediamo come fare vado in Bacheca e vado a cercarmi la lista dei plugin tra i vari plugin installati cerco Event Calendar e lo disattivo andiamo a vedere subito l'effetto della disattivazione e vedete che il nostro sito non riesce più a eh, diciamo gestire completamente le due eh, barre laterali proseguiamo nel lavoro andando adesso a modificare eh, due pezzettini di codice del nostro, eh, del nostro tema, vado con, su aspetto editor e cerco il file write sidebar.php, vado a cercare la parte di codice che si riferisce direttamente al plugin andiamo a vedere ecco, vedete a un certo punto no, scendendo un po' trovo questa parte di codice minore punto di domanda PHP if is front page o is home ecco che vedete qua una parte che mi porta la voce di, di menu, la voce di lista che contiene il calendario eventi come titolo 2 e poi la funzione che richiama il calendario stesso quindi io devo proprio selezionare questa porzione no, che parte dal minore punto di domanda PHP fino a eh, minore punto di domanda PHP parentesi graffa maggiore e punto di domanda maggiore la cancello eh, e vado a cliccare su aggiorna file operazione analoga, devi, devo farla di eh, diciamo, sistemazione di codice nel file che invece governa la home page che vedete qua da qualche versione a questa parte non è riportato tra l'elenco del template in aspetto editor per eh, riuscire a visualizzare il file tmpl underscore home devo riferirmi al link che vedo qua in alto vedete che a un certo punto trovo questa right che è il nome del file visualizzato eh, vedete questo corrisponde eh, esattamente al file di cui viene mostrato il codice cosa devo fare? Devo quindi selezionato solo la sola parola right sidebar eh, in modo preciso tenendo il punto eh, fuori digito tmpl underscore home punto php rimane invio rimane invio e vedete che qua si visualizza il template di pagina riferito alla home page scendo un po' fino a cercare in evidenza vedete in evidenza è la parte della colonna di destra scendo ancora un po' ci sono le ultime comunicazioni ecco vedete a un certo punto Dopo un end if riferito al php precedente troviamo prossimo evento. Quindi io devo cancellare da prossimi eventi fino a dove? Fino alla parte del php che gestisce i prossimi eventi presi direttamente dal calendario, no? che in questo caso sono 5 eventi inseriti in ordine cronologico. Quindi vado fino al chiusura del div escluso, eh? fino quindi al punto di domanda la chiusura del div si riferisce alla chiusura del box home write, cancello anche questo e vado ad aggiornare il file bene, fatto questo andiamo a vedere se tutto ha funzionato e vedete che la mia pagina è tornata completamente visibile senza traccia né del calendario eventi che qua non compare più neanche dei prossimi eventi